Certo, ma allora, guarda, quello che volevamo far vedere con Stefano era un, una sorta di strategia che lui aveva creato tramite diversi prodotti che noi che abbiamo inserito all'interno di questo tool che, di cui abbiamo parlato prima. Quindi magari posso condividere lo schermo così lo faccio certo, vedere. Certo Marco, benissimo. Allora, eccolo qui, ditemi quando si vede. Adesso tra un po' lo vedremo e lo mostriamo anche a chi ci segue, eccolo qui, prego. Eccolo qui, allora, praticamente quello di cui parliamo è un'iniziativa che noi abbiamo fatto, eh, è il terzo anno che la facciamo, si chiama Certificates Academy, fatta in collaborazione con Traderlink, eh, ecco vediamo con vari esperti, da qui vediamo Stefano, è il numero due nella lista. Di cosa si tratta? Si tratta di una di un simulatore di trading, quindi non è una competizione, non è una gara, è semplicemente un tool che va a prendere tutti i nostri prodotti, quindi tutti i certificati cover coverware che noi abbiamo ed è possibile inserirli in una sorta di portafoglio virtuale per capire come performano, quindi senza andare a doverci mettere per forza denaro reale, ma si può fare anche eh, in maniera simulata. E ci sono due cose carine, secondo me. Una cosa che questo l'abbiamo lanciato due giorni fa, che era la giornata, nazionale degli... la giornata mondiale degli alberi, quindi abbiamo deciso in collaborazione con Tridom di piantare 500 alberi come gadget, quindi sì. non andiamo a mandare il gadget a casa, ma ecco, abbiamo fatto qualcosa di un po' più simbolico. E come seconda cosa, più importante dal punto di vista di formazione, non abbiamo voluto lasciare da soli i, i appunto, partecipanti, ma abbiamo voluto prendere degli esperti e quindi appunto formatori, trader, educatori finanziari Che potessero andare a creare il loro portafoglio, le loro strategie Secondo la loro strategia Quindi c'è chi userà Turbo, c'è chi userà Cover Warrant C'è chi userà Bonus, c'è chi farà un mix di tutto Ecco che quindi per andare a vedere quello che eh, gli esperti fanno Basta andare a cliccare su eh, statistiche di portafoglio Sul eh, trader di riferimento il sito è certificatesacademy.traderlink.it, basta iscriversi con la mail e andiamo a vedere il portafoglio di Stefano. Quindi, sì, perfetto, esatto. queste sono le operazioni che lui ha inserito. Se non sbaglio, ieri le ha inserite, Stefano. Quindi, sì, insomma, ieri pomeriggio, ieri, ieri Eccolo qui. Allora, questi sono i prodotti, ecco, eh, fatto molto bene: cioè, possiamo vedere la statistica eh, per ogni trade, sono ancora tutti aperti questi, quindi è ancora tutto tendenzialmente teorico. Però ecco, eh, tendenzialmente è carino Perché si può andare a vedere veramente trade by trade Quello che è successo e come stanno performando Se puoi Stefano andiamo a vedere prodotto per prodotto Per andare a far vedere quello ah, che hai assolutamente, inserito Assolutamente sì, ne spieghiamo la logica sì. C'è eh, molto da dire su questi prodotti La strategia che ho combinato è mista Quindi copre sia prodotti estremamente aggressivi Che prodotti con scadenze più ravvicinate Quindi c'è da divertirsi Cominciamo con il giro bancari il primo un top bonus su Intesa San Paolo di 000 hv 8 cf 17 eh, Questa è una strategia molto particolare perché un prodotto, lo vedete in questo momento, si compra 112,36, ma scade quando? 16 12 22 Quindi, qui abbiamo veramente una manciata di giorni di scadenza perché ho preso questo prodotto. Perché ha una barriera a 1,6770, quindi profonda 22 punti percentuali su Banca Intesa. Al momento in cui, in cui ne parliamo, rende l'1,21%, però è una manciata di giorni, quindi annualizzato fa un 20,05%, quindi un rendimento abbastanza interessante che sfrutta cosa? la volatilità, ovviamente, del momento, il fatto che Intesa sia salito molto, ma comunque su questo mi sento di. Eh, nella sostanza di, di inserirlo nel portafoglio perché è estremamente improbabile salvo cataclismi nucleari in arrivo che intesa con la forza che ha perda il 22% nell'arco di pochi giorni, però è molto interessante questo tipo di approccio aggressivo che compra di fatti il poco tempo residuo sul prodotto. Il sì. secondo Vai, vai, eh, vai, io... fare, facciamo la carrellata, ma bancari. direi di sì, direi di sì esattamente. Eh, sì. Così almeno stiamo sul settore, e poi sì. dopo torniamo anche da Marco. Per avere dopo, il dopo so... per racco... esatto, sì. bravissimo. Ecco. E secondo invece un altro top bonus, e qui e la logica è diversa. Vi do il codice che è de 000 hb 2 yte 7 Questa volta è un prodotto avaro, si compra sotto i 100 di collocamento 97,25. Quindi c'è uno conto sul prezzo di collocamento. È un prodotto interessante perché questo, a differenza di quello visto prima, è quasi lo Yin e lo Yang, è quasi il suo opposto, ha una scadenza lunghissima, 13-12-2024, una barriera 1,86-675, quindi una barriera del 13%, ma il rendimento del bonus è un 40,91%, quindi un pregevole 19,91 su base annua su un titolo che... È gradito dagli istituzionali, è considerato sottovalutato, è in trend rialzista e quindi se non ci sono sorprese sugli utili, evidentemente anche questa è una scommessa abbastanza interessante. Il terzo prodotto sui bancari, ovviamente, non può prescindere da quello che è un contesto generale, e quindi uno dei prodotti che, che io amo molto di, di Unicredit, un bonus cap su Eurostox Banks, quindi un indice dei titoli bancari europei, l'ISIN è e 0 00HB2YRC5 si compra 101,28 in questo momento. Le caratteristiche, scadenza di un anno 14-12 2023, un anno e un mese, barriera 67, l'indice adesso quota 94-56. Dando i numeri abbiamo 29 punti percentuali di distanza barriera. Su un settore lo ricordo che in caso di ripresa di inflazione, aumento dei tassi, ha molto da guadagnare. Rendimento il rendimento potenziale del bonus del 18%. Questo è il trittico bancario, direi, che eh, a questo punto vi sì. giro per un commento prima di proseguire con Bravissimo, il video. Bravissimo, esatto. Quindi tre certificati con appunto sottostante bancario. Marco, eh, dici la tua, poi naturalmente passiamo la parola ancora a Stefano e proseguiamo con l'analisi di altri certificati. Certo, allora Stefano ha detto che il primo e il secondo sono un po' come lo Ying e lo Yang perché uno ha una scadenza sì. a brevissimo e una barriera distante mentre il secondo ha una scadenza lontana e una barriera un po' più vicina ecco se andiamo a vedere però il rendimento annualizzato vediamo che è abbastanza simile perché abbiamo 19,30 nel primo e 19,76 nel secondo quindi ecco è andato a scegliere due prodotti che se vogliamo andare <ride> a vedere il profilo rischio rendimento sono abbastanza simili e perché dico che sono abbastanza simili e insomma una cosa possiamo vederla sicuramente dal rendimento potenziale però uno potrebbe dire come mai un prodotto che ha una scadenza così lunga non, non ha un rischio commisurato al fatto che, ha un, che abbia una scadenza così lunga perché è una cosa che forse Stefano non ha detto L'unica cosa Che sono dei top bonus Quindi abbiamo una barriera Che è una barriera solamente discreta Quindi è vero che la barriera di questo è 1,86 Quindi è distante il 13% Ma è una barriera che andrà a verificarsi solamente Alla scadenza Che è posta al 13 eh, dicembre 2024 Quindi mancano due anni e due settimane Quindi ecco Se fra due anni e due settimane più o meno intesa dovesse trovarsi A un valore pari o inferiore a a, Anzi a un valore inferiore A 1.86 ecco che in quel caso Non ci sarebbe il pagamento Del bonus però ecco È una barriera discreta L'unica barriera continua che, di cui ci ha parlato Invece è il prodotto su eh, eh, Su Eurostock Banks Però ecco a me piace molto Stefano Perché è molto coerente L'unica barriera continua che ha preso in questo trittico È un prodotto su indice e non sì. su azioni, come sappiamo bene gli indici sono meno volatili delle azioni, quindi tendenzialmente una barriera su un indice distante il 30% pur continua è comunque abbastanza protettiva, infatti tra l'altro anche qui secondo me non è un caso, però quello che troviamo è un rendimento potenziale annuo intorno al 17%, quindi abbastanza in linea con i due prodotti precedenti quindi ecco non ha scelto il prodotto super rischioso prodotto meno rischioso come magari fanno altri no in questo caso sono tre prodotti abbastanza in linea che vanno a diversificare un po' quello che è il portafoglio ok quindi... poi eh sì, appunto, hai detto la parolina Marco, insomma sì possiamo andare a vedere azionale, esatto dicevi Marco possiamo andare a vedere ecco nei prossimi giorni ecco giusto per essere trasparenti poi insomma Stefano è molto trasparente pubblica gli articoli e non va poi a cancellare gli articoli che vanno male eh, però se qualcuno volesse vedere come andranno può sempre venire sul portafoglio della certificates academy e appunto vedere giorno per giorno come sta andando e come sta eh, proseguendo d'accordo ok allora Stefano torniamo da te e allora dopo i bancari che cosa andiamo Sera. a vedere dopo che mi avete così eh, riempito di <ride> apprezzamento per il rischio basso che Presenta adesso presento, vuoi esatto. Uno, adesso ci dai uno di, invece uno di quelli mostruosi. beh Ma guarda la differenziazione, eh, prevede anche capito. questo, no? Insomma, eh, anche... eh, ragazzi, ma lo io e lo Yang alla fine è un equilibrio dinamico. Andiamo su Tesla, ecco un bonus ah, sì. cap. Anche questo prodotto particolarissimo: un prodotto veramente particolare. de 000 HV8 CCL7, si compra 126 E96. Adesso nel software, quello della simulazione, non sono prezzati giusti perché in realtà io ho già un profitto di 2,22 punti percentuali su questo ingresso, mentre nel, nel portafoglio che abbiamo visto questo non, non appare, io ho tutti in profitto i certificati in, in tempo reale, lo vedo, lo vedo da qua, ma questo in particolare perché, perché è un prodotto che ha delle caratteristiche molto molto aggressive innanzitutto a una scadenza anche in questo caso di una manciata di giorni quindi 15 12 2022 abbiamo una barriera 130 con un titolo che quota 172 quindi 24 punti percentuali di barriera su tesla il rendimento potenziale del 6% annualizzato è un 106,64. quando l'ho preso io per il torneo era ancora migliore il eh, diciamo il rendimento solo ieri tra l'altro perché si è mosso bene il titolo quindi questo è un prodotto che a differenza degli altri si può pesare nel portafoglio, ha una durata piccola, ma voi provate a immaginare un 6% di rendimento su una manciata di giorni, è estremamente interessante perché eh, se, se Tesla non crolla eh, ora di, di, di metà diciamo dicembre del 24%, confido sempre nel reino di Natale, eh. ma insomma questo, <ride> questo prodotto è estremamente aggressivo, ma molto molto interessante. Tra l'altro non è poi così rischioso, come può appar apparire, perché anche nell'indicatore di rischio di Unicredit, che è un indice di estrema sintesi comunque, da 1 a 7 viene quotato 6, quindi non è tra i più Etta. rischiosi, però è abbastanza interessante. Assolutamente, assolutamente, e beh, già si può vedere dal rendimento annualizzato 106%, qui si va a fare una scommessa veramente sul tempo, perché abbiamo una distanza del 25%, quindi ecco, Tesla dovrebbe perdere un quinto e un quarto un quarto del proprio valore da qui alle prossime due settimane, è possibile? Sì, eh, la finanza sì. ci dice che è possibile, la volatilità di Tesla ci dice che è possibile, e però ecco il rendimento che ci dà questo prodotto ci paga per questa possibilità, ci sta dando il 106% annualizzato quindi ecco giusto per ricordare la barriera di Tesla è posta a 130 eh, dollari ed è una barriera continua quindi ecco qui okay. aumentiamo molto il livello di rischio vorrei, bene, vorrei, sì. vorrei ecco, aggiungere una piccola precisazione, la costruzione di un portafoglio dovrebbero esserci sempre spazio per strategie molto diverse tra di loro, nel senso creare tappi di volatilità ma anche creare delle piccole occasioni che creino degli extra rendimenti abbastanza veloci lato proprio trading, ecco questo è un prodotto molto interessante proprio perché ha una durata estremamente corta ed è né più né meno che una scommessa di volatilità, chiamiamola così D'accordo, allora Passiamo al prossimo Esatto, abbiamo ancora qualche minuto, quindi Stefano valuta tu cosa Sparo Leonardo, Leonardo, un top bonus Leonardo DE000 HB68US5 si compra a 93,62, quotazione a sono sempre belli i prodotti sotto 100 perché è stato emesso questo il 12.05 2022 quando Leonardo quotava 9,79,60. C'è stato uno storno molto interessante per chi era scarico ovviamente di questo titolo che è comunque gradito dagli investitori, è un'ottima valutazione di, di bilancio e, e qui abbiamo un prodotto che è una barriera 5,8776 una scadenza 15 12 2023 e un bonus a 110 per dare i numeri 22,6 punti percentuali di barriera e un rendimento del 17,7 su un altro top bonus da validare la scadenza. Quindi anche in questo caso siamo su quei parametri rischio e rendimento, volatilità, rendimento atteso dei primi tre che abbiamo visto per completare il portafoglio, quindi tre prodotti, quattro prodotti con un profilo di redditività teorico abbastanza simile e uno molto aggressivo per dare uno sprint al portafoglio ecco beh, beh, l'aggressività la, se... Stefano non manca mai eh, quando ci sei tu eh, oh. allora lasciamo <ride> le conclusioni su questo a Marco poi andiamo a vedere anche gli eventi perché eh, c'è sempre la parte di formazione che non ci scordiamo prego Marco no guarda eh, è, è un po' che Stefano mi parla di Leonardo dopo Dopo intesa, ecco, Leonardo sembra essere il, il nuovo campione. Stefano, correggimi se sbaglio, però ecco, è un momento in cui no, stai... Assolutamente, no, non mollerò ah, intesa comunque, almeno fino no, a, certo. a 2.50, 2.60, però Leonardo eh, si candida anche questo a un bel movimento rialzista, eh, tecnicamente parlando, è abbastanza interessante.